Torno qui, penso, dopo 15 anni. È la prima volta che ci torno e è un'emozione come quando ero più piccolo. Facevo seca a scuola, anche se il primo maggio non si va a scuola, per vedere i concerti e venivo anche al primo maggio a vedermi i gruppi. Ragazzi, allora, il tema di quest'anno è la musica attuale. Che cosa ne pensate dell'Allen Up del primo maggio di domani? Molto importante, raccoglie un sacco di successo e riscuote molta, molta tensione, giusto? Eh, per me assolutamente sì, anzi per fortuna era da tempo che sarebbe dovuto essere così e finalmente dall'altro anno, circa da due o tre anni, rispecchia veramente quello che è il panorama musicale. C'è qualche artista che avresti voluto vedere ma non c'è in questa lineup? up eh, Sinceramente sono molto soddisfatta di tutti quelli che ci sono, eh, forse qualche rapper in più, qualche rapper in più, però anche quella, quella fetta è stata soddisfatta da Rancore e Anastasio. Quindi. Penso che la Rispecchia in Piano, ci sono molti artisti contemporanei che, della musica insomma, che ascoltiamo tutti noi di oggi, quindi penso di sì. E chi vorresti vedere domani, soprattutto? Allora, Noël Galagher è sicuramente la cosa innovativa di quest'anno, comunque gli Oasis sono un gruppo abbastanza famoso, però anche La Rua, che è un gruppo che viene comunque da Amici, che è un talent show, però viene comunque da Sanremo, quindi mi piacerebbe ascoltare loro, poi so che c'è anche Silvestri, comunque tanti cantanti abbastanza importanti. E chi avresti voluto vedere invece che non c'è? Ultimo! Avrei voluto ultimo. 1 maggio 2019, la musica attuale rispecchia questo tema e l'attualità che stiamo vivendo? Ma la musica che viene presentata quest'anno sì, in parte lo rispecchia dagli artisti che ci sono, ma in parte no, magari è un tema centrale che è quello delle donne non è stato abbastanza rispettato dato che non ce ne sono eh, troppe. Poi dagli artisti che ne partecipano e i temi trattati dagli artisti stessi forse sì, sicuramente lo rispecchiano. Alla fine è comunque importante insomma, che, che ci sia comunque tutti gli anni, è l'importante che sia diciamo, attualizzato più che altro perché insomma, alla fine un primo maggio sul lavoro è sempre, sempre più difficile rappresentarlo bene perché diciamo, la precarietà è insomma, abbastanza attuale, più attuale di quanto lo sia fuori dal lavoro. Insomma. E quanto è cambiato appunto questa manifestazione in questi anni, in questi quasi 30 anni? Dio, è cambiata tanto e come dicevo prima è cambiata tantissimo, poi anche diversa nel senso io ormai sono un po' più grande di qualche anno fa quindi chiaramente la vivo anche in maniera un po' diversa e quindi vado a ricercare magari artisti che sono insomma, della mia generazione però comunque diciamo, è cambiata, è importante che, che ci sia ripeto, probabilmente è importante questa come è importante magari anche quella forse che si fa a Taranto cioè è importante che diciamo, anche la manifestazione raccolga però quello, cioè, quello che dice la società quindi che non resti ferma a San Giovanni se non racconta che, cioè, i problemi che ci sono adesso magari a Taranto c'è una necessità maggiore di rappresentazione di, di quello dei problemi e dei tumori che, che porta l'Ilva in quella città. Insomma. Cosa ne pensa di questo primo maggio e perché è qui? Allora, sono qui tutti gli anni perché il 30 per me è l'obbligo proprio di venire a sentire il, le prove di tutti quanti o quelli che riesco a prendere. Poi per quanto riguarda i temi che si svolgeranno domani sicuramente saranno... Diciamo, a contorno della manifestazione, però sempre fondamentali, come il primo maggio, il diritto ai lavoratori, il diritto. Quest'anno si è aggiunto questa nostra Europa che forse dovevamo ricordarcelo l'altro anno, forse quest'anno proprio agli ultimi 20 giorni credo che dovevamo lavorarci qualcosa prima, però è una bella manifestazione, diciamo che per i giovani io ormai che ho sovrato i 60, per me è è qualcosa di, che mi eccita sempre venire in questi, questi giorni così e quindi dato che lei è qui tutti gli anni il 30 aprile ha potuto notare vari cam cambiamenti cosa è cambiato ad esempio negli ultimi anni? Ma è, diciamo che l'aspetto diciamo, coreografico è rimasto diciamo, l'impronta è rimasta e vedo meno, meno affluenza è cambiato l'impegno politico dei cantanti, nel senso che a fine anni 90, primi del 2000, che erano gli anni in cui io da ragazza venivo al primo maggio, c'erano cantanti che venivano qui perché avevano un impegno politico, cioè c'era un motivo politico e sociale per cui stavano qui. Adesso faccio fatica a riconoscere quei valori del primo maggio, perché la festa dei lavoratori non è che è una vacanza dei lavoratori, significa pausa. Da, da quello che ti dà da mangiare da quello che sono i tuoi diritti no? un giorno di fermo rispetto ai tuoi diritti. allora se sei qui e credi nei diritti dei lavoratori io mi aspetto anche un impegno politico della tua musica e oggi faccio un po' fatica al di là di Daniele Silvestri a cui riconosco un impegno politico da sempre devo dire che per tutti gli altri faccio un po' fatica ma forse anche un problema di età. nel senso che forse sono io che non riesco a capire Eman, so che c'è Eman, lo conosco e secondo me è una persona che invece ci sta fra i giovani in termini di impegno politico, rispetto agli altri faccio un po' fatica. Le artista state aspettando più di tutti? E I fastegni di Monsensolo Kids. E un garzelle. E Achille Lauro, e Canova e così via. Insomma. Chi state aspettando tra tutti gli artisti? Daniele Silvestri. Tutti Daniele Silvestri? Tutti Daniele Silvestri. Tutti Daniele Silvestri. Tutti Daniele Silvestri. Faggio 2019, quale di questi artisti state aspettando maggiormente? No, soprattutto Noel Gallagher. Noel Gallagher? Ok, quindi insomma erano passati quasi vent'anni dall'ultima volta che ci sono stati gli Oasis. Cosa è cambiato in questi quasi vent'anni? Beh, a partire dagli artisti che salgono sul palco, quindi meno nomi internazionali rispetto al primo, che c'erano comunque tantissimi artisti di calibro internazionale. Ora hanno un po' cambiati i gusti purtroppo, eh, quindi diciamo, va più verso ciò che si ascolta ora, giustamente per quello che stanno organizzando. La scelta dei gruppi che partecipano va a rispecchiare sia i temi attuali ma anche i temi precedenti e quindi di questo sono felice. Invece per quanto riguarda appunto il tema, come si pone questo concetto nel mondo attuale? Nel mondo attuale si pone a fatica, in Italia si pone a fatica, ma diciamo che faticando arriveranno vittorie, ci credo. Ok, quindi possiamo essere speranzosi? Dobbiamo essere speranzosi. Quello che, quello che vi auguro è che venite sempre a queste manifestazioni, perché è qui che si impara come si sta tra i giovani. Poi i diritti, quelli ve li dovete andare a prendere come siamo stati noi... A, sulle barricate ancora tutt'oggi eh, nel senso che anche noi i sessantenni siamo lì per, per, sempre per combattere sia sui diritti che ci vogliono togliere però pensando anche a un vostro futuro perché se sono diciamo, in guerra proprio con i diritti è proprio per tenerli fermi per terra perché... Sia nel mondo del lavoro e sia nel mondo del sindacato questi diritti ve li stanno mangiando. Aprite gli occhi ragazzi perché la cosa è molto molto più dura. Però in bocca al lupo, Abbiamo, se ci siamo sacrificati noi, e piano piano tenete duro. In bocca al lupo. Viva il lupo! Grazie.